Quindi a questo punto ti vorrei chiedere che cos'è l'invertising? <ride> l'invertising in realtà è una, è, un, è una riflessione che io ho cominciato a fare pensa uh, al festival dell'economia di Trento uh, la, la devo a, a Luca Cattoi che mi invitò Luca Cattoi era allora il presidente dei giovani della Confindustria Trentina del Trentino e mi invitò a uno speech, diciamo un, un intervento. Allora il, il, il titolo della, del Festival dell'Economia di Trento era Identità e crisi globale, no? quindi si ragionava intorno alla crisi che allora cominciava appunto a farsi sentire in maniera importante, era il 2008 se non mi sbaglio, 2008 o il 2009, insomma qualche anno fa. E nel preparare questo intervento, eh, nel cercare di portare un contributo creativo, cioè la creatività poteva in qualche modo andare o meno a uscire dalla crisi, riflettere in realtà eh, sull'attitudine e sull'atteggiamento della comunicazione pubblicitaria. E quindi preparai questo intervento di un'oretta in cui feci vedere un tipo di pubblicità. Fe intanto, partì da una ricerca che mi diede appunto Enrico Finzi di Astra ricerche che faceva un quadro abbastanza drammatico di quello che era l'affezione la, delle persone nei confronti della pubblicità. Insomma, la pubblicità era, era veramente godeva e gode ancora, però insomma, in, in, i dati di quella ricerca si riferivano al, al, appunto al 2008-2009 e negli ultimi dieci anni, insomma, aveva perso drammaticamente ascendente, carisma, insomma, non era più considerata... In qualche modo di nessun aiuto nella scelta e nelle decisioni di acquisto, anzi contribuiva ad aumentare i prezzi, anzi spesso mi prende in giro, anzi spesso è volgare, anzi crea falsi bisogni, eccetera, eccetera, eccetera. Io partendo dai risultati di questa ricerca, eh, dissi alle persone che avevo di fronte, ma forse cominciando a cambiare il vocabolario, forse ragionando sulla semantica di questo mestiere, proviamo a pensare di avere di fronte degli interlocutori e non un target, pensare di non avere davanti dei consumatori ma degli user della marca e provare a ragionare proprio sulle parole e quindi… L'esperienza diventava un tema da mettere in scena, no? un, certo, un certo tipo di experience diventava importante. Mm, le idee potevano diventare ideali, questo era un tema che a me era molto caro ed è molto caro visto che lavoro lavori nobili dove questo tema è abbastanza presente ed è portato avanti con, con serietà. E, e poi tutta una serie di riflessioni che io misi. Eh, a fattor comune, portando anche degli esempi, cioè feci vedere tutto, so ma non campagne che avevo fatto io perché avevo voglia di farmi bello. no no, campagne anche dei colleghi, allora eh, mi ricordo feci vedere la campagna di Fiat 500, che è una campagna che fu una tra le prime campagne, che usò la rete in maniera importante per… Eh, per provare a parlare, per lanciare un prodotto in maniera assolutamente inedita, feci vedere la campagna di intesa San Paolo per fiducia, che allora affidò il proprio investimento pubblicitario a Salvatore, insomma, una grande operazione eh, quasi di mecenatismo culturale. Poi, è chiaro, che feci vedere anche alcune campagne firmate dall'agenzia in cui lavoro e feci vedere altre, altre, altre attività che si facevano all'estero in quelle ore eh, e che vennero premiate a Cannes semplicemente qualche mese prima. Insomma, ci si rese conto tutti che, insomma, adesso per usare un linguaggio onologo, che un'altra pubblicità è possibile, non so, che un altro marketing è possibile. Adesso non vorrei buttarla in vacca, però, insomma, però, in realtà abbiamo visto delle belle cose. E poi quell'intervento è diventato un articolo sul Sole 24 ore, perché Luca De Biase eh, mi diede l'opportunità appunto di raccontare questa cosa e poi da lì inizio una collaborazione anche con Nova24, però in particolare divenne un articolo e mentre scrivevo l'articolo per Nova24 di Luca De Biase e lui mi aveva chiesto 4.000 battute… Mentre io scrivevo, mi rendevo conto che potevo andare avanti a scrivere 40.000 battute, 50, perché gli argomenti c'erano, c'erano tantissimi. E, e allora capì che forse c'era materia, materiale per, uh, per più di un articolo e così l'invertising divenne anche un saggio. E poi divenne un sacco di altre cose, perché ehm, il tema era molto ed è molto sentito. Io ho studenti universitari che eh, studiano in facoltà lontanissime da Milano, scienze della comunicazione, eccetera, che si laureano su questo tema e che mi chiedono magari di fare da relatore o da correlatore, ma in realtà io ho intercettato semplicemente un sentire comune ed era il sentire di una nuova generazione di creativi che non ci stava più a fare un mestiere che viene considerato come un agente inquinante perché insomma non, io non ci sto a, a, a fare un mestiere su cui deve pesare il, discre il, il discredito delle persone capisci cosa voglio dire e non ci ecco e questa roba qui l'invertising è esattamente provare a invertire la rotta no e provare anziché spingere fuori i nostri messaggi a Chiamare le persone a noi, in, quando dico noi, intendo dire i messaggi che mettiamo, che mettiamo in circolazione. E allora sì, è virale, ma non è virale perché lo scrivo a tavolino che devo fare il virale. Il, diventa, sono le, le, è il fatto che le belle idee diventano in qualche modo contagiose. Insomma, le belle storie diventano contagiose. Quindi, è anche di fatto uh, una risposta a quelle che erano state le questioni etiche sollevate a proposito della pubblicità che menzionavi anche tu prima, il fatto di creare falsi bisogni, di fornire false soluzioni e così via. Sì. Io uh, ho imparato a usare, a dosare l'uso della parola etica, nel senso che <ride> <ride> più volte mi è capitato di essere eh, criticato su questo aspetto, in realtà, mh, in realtà è esattamente così nel senso che prendendo la parola etica nelle giuste proporzioni, cioè quindi contestualizzandola rispetto al, all'oggetto di cui stiamo parlando, sì, si tratta di interrogarsi su valori e principi di questo mestiere e quindi ehm, portare all'interno di questo mestiere, banalmente, nei nostri messaggi anche dei principi etici. Eh, guarda, per dirtela molto banalmente, eh, io ho la direzione creativa di, di Ogilvy One, di, di, di Ogilvy Interactive e faccio fatica a pensare che dalle, dai nostri computer e dalle persone con cui lavoro ci possano, eh, possano uscire campagne che allegramente esibiscono tette e culi eh, per, per vendere che cosa capisci cosa voglio dire? Cioè, utilizzare un principio ho detto proprio una banalità eh, cioè, utilizzare un principio etico vuol dire per esempio non strumentalizzare il corpo della donna per, per, un, per un messaggio promozionale oh, e qui siamo proprio nella, nella cosa più facile del mondo ma se, se, tu, se tu allarghi appena appena questo discorso lo fai, Ogilvy è stata una delle, la, nel 2007 lanciò il codice etico di coinvolgimento del blogger a livello internazionale, perché i, i, plan, i plan nazionali capirono che c'era la possibilità che il coinvolgimento del blogger all'interno di una campagna pubblicitaria poteva... Uh, replicare gli stessi errori che banalmente tanta, tanti uffici stampa hanno fatto nei confronti del giornalismo tradizionale, cioè diventa facile parlare bene, scrivere bene di un prodotto se il blogger viene arruolato esattamente come veniva arruolato il giornalista che doveva, a cui tu mandavi la cartella stampa con tanto di boccettina di profumo. A hai capito cosa voglio dire? Sì, sì, chiaro. Ecco, il, il, co il, codice di il codice etico di coinvolgimento del blogger era un tipo di risposta, ehm, di attenzione nei confronti eh, banalmente della rete. E quindi, se, se devo coinvolgere il blogger, eh, devo coinvolgerlo in un certo modo. Le regole di ingaggio devono essere molto chiare, c'è un patto tra l'agenzia, i blogger e il brand. E questo è un altro esempio di come io non so se si chiami etica o meno. Io se non entro nei meandri della filosofia uso la parola etica in maniera anche così leggera per dire che questo mestiere si può fare anche con un po' più di attenzione, per esempio quando si usano i bambini esempio, o quando si rivolgono dei messaggi a, a un pubblico che magari non ha gli strumenti critici per decodificare i nostri messaggi in maniera in maniera chiara e allora, e allora sì, allora bisogna stare attenti se questa sia etica o meno, uh, decidilo tu, però sicuramente una soglia di attenzione nuova sì. Um, ti vorrei chiedere a questo punto qual è eh, quindi la differenza che c'è tra advertising e un marketing come definito da Gianluca Diego di, di mini marketing? Uh, marketing ma l'un marketing è una, è una mezza utopia no nel senso che <ride> vivendo da questa parte di mondo ehm, faccio fatica a pensare eh, che si possa elidere il marketing è questo elide. elide il marketing l'un è privativo quindi ci priviamo del marketing, davvero Gianluca pensa eh, che si possa in qualche modo rinunciare a una parte così importante, a una scienza così importante eh, dell'economia. Io credo che in realtà, e conosco Gianluca personalmente, quindi so di non sbagliare, la sua è una provocazione ragionata e molto vicina all'interno nella misura in cui entrambi abbiamo sentito che un certo modo di parlare alle persone non era più attuale che era anacronistico molto banalmente, poi eh, dopo un po' vengono a noi anche, vengono a noi anche le definizioni, no? viene a noi viene a noi marketing, il marketing eh, insomma tutte tutte queste tag che però ci servono eh, ci servono per far arrivare più velocemente dei concetti eh, dei concetti che magari sono un po un po un, po', un po spessi eh, di, di, di Gianluca è un'intuizione sana poi Gianluca è uno che è stato nelle aziende che scrive di, di marketing da, da un sacco di tempo insomma una delle intelligenze più acute che ci sono uh, in Italia su questi temi. Uh, L'importante è che non si faccia del radicalismo chic, no? Nel senso che io credo che ci siano dei dettami irrinunciabili e questi sono, sono proprio quelli di, de, che guidano questo mestiere e anche quelli del marketing. Uh, purtroppo per fortuna non credo che eh, possiamo lasciarceli dietro tanto facilmente. Il nostro compito è trasformarli. Uh, L'invertising prova a fare questo, prova a dire, guarda, siamo sempre andati da quella parte, adesso proviamo a fare un'inversione a U, che non è facilissimo eh, fare un'inversione a U, eh, bisogna guardare lo specchietto retrovisore, bisogna guardare chiare... Insomma, la metafora a me sembra abbastanza calzante, e, e proviamo a andare di là. Non è detto che di là si vada nella giusta direzione, però di qua ci si schianta sicuro, eh, perché ci sono arrivati dei segnali talmente forti eh, che, che non è possibile continuare in quella direzione. E allora proviamo a invertire la rotta, proviamo a muoverci dall'altra parte e vediamo se in quella direzione c'è Qualcosa di eh, più interessante da dire e da dare al, al nostro. A quello che guarda, credimi, e a tutti gli effetti un pubblico. Eh. Cioè, noi finalmente, quando facciamo una campagna pubblicitaria che si basa su queste nuove. Abbiamo un audience, non so come dire, eh, non abbiamo più un target da colpire, da centrare, da battere. Eh, eh, insomma, sì, le strategie, le tattiche, le conquiste, insomma, lo senti come la grammatica, il vocabolario della pubblicità è un vocabolario, è un vocabolario tutto sommato bellicoso, no? Slogan, sai cosa vuol dire slogan, io lo. Lo, lo scoprivo scrivendo Invertising, non lo sapevo neanche io. L'etimologia di Suga vuol dire urlo di guerra. cioè Non lo trovi <ride> aberrante che qualcuno un giorno ha deciso che i titoli della pubblicità dovessero essere codificati come urla di guerra. allora Poi è chiaro che è arrivato Kevin Roberts con Love, Marx, c'è stata tutta una riflessione che non è certo iniziata con l'invertising. L'invertising si aggiunge...